ciao a tutti sono leonardo raso della lr immobiliare oggi vi presento un delizioso appartamento in via carlofea a cavallo tra il quartiere trieste e il quartiere bologna a poca distanza da Viale 21 aprile a roma l'appartamento è ubicato al primo piano sul rialzato in una palazzina edificata nel 1927 priva di ascensore Internamente si sviluppa per una superficie di circa 95 metri quadri ed è composto al suo interno da un ampio ingresso. Un corridoio dotato di soppalco. comodo salone singolo sí, una comoda camera matrimoniale angolare con due finestre con affacci nel verde E una camera singola. Separatamente dall'appartamento, in quanto non ne costituisce pertinenza, è possibile acquistare al piano seminterrato un locale laboratorio di circa 15 m2 calpestabili e 20 m2 commerciali, accadastato come C3. L'immobile è di classe energetica C ed ha una rendita catastale di euro 1032,91. Si sviluppa per una superficie di 95 m2 circa ed ha doppia esposizione. Le spese ordinarie di condominio ammontano a circa 120 euro al mese e il riscaldamento è autonomo tramite caldaia alimentata a gas. Per vedere foto, video e planimetria di questo delizioso appartamento potete visitare il nostro sito www.lrimobiliareroma.it o accedere a tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.